Ma parlare di polveri sottili a Terni non può e non potrà mai essere parlare uguale al parlare di polveri a Perugia nel resto dell'Umbria. Perché PCB e diossina sono sostanze che pure a dosaggi bassi o bassissimi Possono avere effetti sulla salute umana. Nella fattispecie si registra un aumento impressionante rispetto alla media regionale delle ospedalizzazioni per le malattie respiratorie. Più 9% uomini, più 12% donne. E le malattie respiratorie acute più 13% uomini, più 16% donne. All'esposizione ai metalli pesanti sono associati molteplici effetti sulla salute, con diversi gradi di gravità e condizioni. Problemi ai reni alle ossa, disordini neurocomportamentali e dello sviluppo e anche patologie tumorali come il cancro al polmone si evidenzia un eccesso rispetto alla media del tumore del polmone più 14 uomini più 18 donne effetti sul fegato, ingrossamento e alterazione funzionale problemi riproduttivi, malformazione congenite e dello sviluppo del tumore alle virunarie, più 31% uomini dell'invomino Notchkin più 24% voi siete esposti ogni santo giorno, a differenza dei cittadini di Spoleto, Foligno, Gubbio, a un costante aerosol di questi inquinanti. Per cui il corpo umano è costantemente esposto in maniera prolungata a un bioaccumulo di metalli e altre sostanze difficilmente sostenibili. Disfunzioni e alterazioni del sistema immunitario, alterazioni a carico del sistema endocrino, neuropatie periferiche, alterazioni delle funzionalità del pancreas, alterazioni metaboliche effetti cancerogeni Adesso dobbiamo riconsiderare anche la soglia di tollerabilità alla luce di un vero e proprio sinergismo di potenziamento un solo inquinante ha una soglia di tollerabilità più alta si è assorbito insieme ad altri il discorso cambia radicalmente con effetti esponenziali per la salute dunque ci interessano perché riguardano la nostra salute la nostra capacità di riprodurci la salute dei nostri figli Secondo la statistica, a Terni, tra il 2003 e il 2010 sono morte 265 persone che non sarebbero dovute morire. Tra il 1996 e il 2005 si sono ammalati di tumore 199 persone che non avrebbero dovuto ammalarsi. Tra il 2005 e il 2010 ci sono stati 3.291 ricoveri ospedalieri che, che non sarebbero dovuto esserci. Nella fattispecie per quanto riguarda la nostra città parliamo di due precisi metalli, nickel e cromo. Più quattro sopra la soglia di attenzione, altri quattro immediatamente sotto di questa, con una forbice che va da 1,62 a 1,49 pg a fronte di un limite di 1,75. Dal momento in cui è venuta l'installazione c'è stata la chiara indicazione che la soglia massima di nickel nell'aria è costantemente superata. I campionamenti svolti negli stessi sedimenti hanno evidenziato valori fino a circa 10 volte superiori. Il limite di legge per quanto riguarda il PCB. Chi mi risponde su questo? Il picco dei 115,2 nanogrammi raggiunti a giugno di quest'anno, 115,2 nanogrammi, su 21 allevamenti, ben 9 hanno riscontrato contaminazione. 5 allevamenti e non 4. Hanno superato la soglia di allarme, al contrario di quanto affermato da lei, signor Sindaco. Come dimostra la rilevazione del luglio 2014. E precisamente 2939 nanogrammi. 2939 nanogrammi. Valore migliaia di volte superiore rispetto alla città, alle altre città umbre e anche italiane. Uno Valle. Superamento dei limiti d'allarme per PCB non diossina simili per la cifra record di 230 picogrammi per ogni grammo di grasso a fronte di un limite di 40, equivalente a più 475% rispetto a quanto fissato per legge. Parliamo di valori di centinaia di volte superiori a quelli a cui sono esposti i cittadini in aree urbane delle altre città dell'Umbria. Crapiano, superamento dei limiti d'allarme per PCB di ossina simili più 46% e per PCB di ossina simili più diossina più 60% rispetto ai limiti di legge. 3. Santa Maria della Rocca, superamento dei limiti d'allarme per PCB di ossina simili più 24% e per PCB di ossina simili più diossina più 40%, sempre rispetto ai limiti di legge. 4. Mulino, Superamento dei limiti d'allarme per PCB di ossina simili più 180%, una cifra non indifferente. Per PCB di ossina simili più di ossina più 18%. 5. Per quanto riguarda l'allevamento sito in via modiolo del Modiolo, il superamento ha riguardato soltanto le diossine per un valore di 5,9 picogrammi per ogni grammo di grasso a fronte di un limite di legge di 5% volete sapere il valore riscontrato a luglio del 2014 224 dati fuori di ogni grazia di dio che confermano le dichiarazioni rilasciate a microfoni aperti dal dottor spernazzoni a radio 1 definendo prisciano un girone dell'inferno in sostanza è più che concreto affermare che il 62% degli allivamenti ha riscontrato contaminazione, una contaminazione che attraversa tutta la città, partendo da Gabelletta, passando per il centro e Piedimonte, arrivando fino a Villavalle.